Grazie Presidente. Non nascondo di essere emozionata dopo più di un anno di, eh, di lavoro, di concertazione, di condivisione su, tutti, eh, su tutte le chiavi di, di questo regolamento. Noi arriviamo dopo 14 anni ad adeguare un servizio ai principi di uguaglianza e questo per noi è un enorme successo. Ehm, la delibera che infatti regolamentava il servizio risale al 2004 e eh, presentava delle nebulosità eh, importanti sull'individuazione dei beneficiari, sul controllo del servizio stesso, sul servizio autogestito, sulla semplificazione per eh, l'accesso al servizio. Noi superiamo queste, eh, questi nodi cruciali del, del servizio, istituendo una graduatoria, eh, controllando eh, il il servizio attraverso una, una mobility card per una maggiore trasparenza dei chilometri percorsi, del consumo del budget destinato a, ad ogni persona, discipliniamo meglio un servizio autogestito che abbiamo visto sospeso dopo pochi mesi che abbiamo iniziato a discutere eh, di questo regolamento lo abbiamo visto sospeso perché non era ben disciplinato nel regolamento del 2004. Quindi noi abbiamo deciso, devo dire anche grazie al confronto con i cittadini durante le assemblee pubbliche, durante la commissione congiunta che abbiamo fatto Uh, circa un anno fa la prima commissione che ha visto trattare l'argomento e uh, abbiamo potuto superare tutta l'interpretazione uh, della norma ecco, che uh, non lascia più spazio a un'interpretazione, scusate la ripetizione errata uh, della norma che consente di, uh, ai cittadini di scegliere anche il servizio autogestito. Siamo arrivati a semplificare quanto più possibile l'accesso al servizio riducendo a uno o eh, in alcuni casi due eh, certificati. Quindi eh, per le persone che disabilità, con disabilità che giustamente hanno bisogno di accedere ai servizi con eh, semplicità eh, siamo andati incontro a, a queste esigenze importantissime. Abbiamo quindi invertito un paradigma del, eh, del precedente regolamento, quindi da una chiusura delle liste che sono rimaste ferme e chiuse per 14 anni che accontentavano un numero eh, più o meno pari a 900 persone e soprattutto da una chiusura della platea dei beneficiari perché accontentava delle persone solo con alcuni tipi di disabilità, passiamo ad un'apertura della platea e quindi a una disponibilità maggiore non solo per un budget che aumentiamo e aumentiamo eh, di circa un milione e mezzo all'anno, arriviamo a eh, mh, 10 milioni di euro in due anni. Ma lo allarghiamo anche per eh, una maggiore disponibilità di accesso ai beneficiari, ad esempio. Infatti, come ho già detto e come troverete anche nel, ehm, nel regolamento, allarghiamo la platea a tutte le disabilità, anche intellettive. Ehm, a, a, a una, scusate, arriviamo a una flessibilità maggiore scusate, del servizio ehm, garantendo una eh, possibilità di cambiamento sia della categoria del, eh, del trasporto quindi ehm, individuale, collettivo o autogestito ma anche della tipologia del trasporto quindi per raggiungere il posto di lavoro, per le attività sociali o per eh, le terapie. C'è anche da dire, eh, secondo me è importante sottolinearlo, soprattutto per rispondere alle polemiche che ho visto negli ultimi giorni, che il servizio nasce come compensazione al trasporto pubblico locale, che eh, naturalmente... Eh, No, da 14 anni, evidentemente, visto che il servizio veniva regolamentato qua, già da 14 anni fa, è, ehm, è chiaramente inaccessibile alle persone con eh, disabilità. Noi abbiamo dimostrato anche negli ultimi mesi di aver lavorato molto per raggiungere una piena accessibilità anche al eh, servizio pubblico locale, lo abbiamo fatto con, con l'assessora eh, Meleu, l'abbiamo fatto con il delegato della sindaca all'accessibilità universale, abbiamo raggiunto dei traguardi, dei traguardi molto interessanti eh, come eh, il miglioramento di 21 linee di superficie eh, che adesso sono interamente accessibili, lo abbiamo fatto investendo sulle PEB, abbiamo messo un milione e mezzo sugli interventi più urgenti relativi alle, alle PEB abbiamo messo anche in previsione degli interventi per la metro C quindi abbiamo previsto di aggiungere l'ascensore nella metro affinché sia eh, possibile accedere a tutte le persone, cosa che c'è da dire ne, già del, negli anni precedenti, non era stato previsto eh, nel 2008-2009, non ricordo bene in che epoca nasce la programmazione della metro C, ma non è stato previsto di renderla accessibile. Quindi ecco, oggi dopo un lungo iter eh, di eh, partecipazione che ha visto partecipare eh, tutte le consulte municipali, la consulta cittadina per l'handicap, le federazioni che si occupano del superamento dell'handicap, che sono anche presenti alcune qui in aula e che mi hanno manifestato una soddisfazione dell'obiettivo raggiunto, abbiamo concordato anche in questi lunghi mesi mh, alcuni eh, punti in più eh, diciamo, da prevedere all'interno della graduatoria dopo eh, numerosi tentativi anche di simulazione per le graduatorie per, tenendo conto ovviamente di casi generali ma anche più particolari tenendo conto di casi dicevo, particolari ma eh, generali ma anche più particolari eh, su eh, eh, eventualmente il eh, numero del punteggio e l'inserimento in graduatoria eh, abbiamo infatti previsto 10 punti in più per garantire una continuità eh, sulla progettualità eh, di vita e quindi sul progetto lavorativo che hanno le persone con disabilità garantendo appunto ehm, un trasporto per arrivare per raggiungere il posto di lavoro ma anticipo di nuovo le eh, polemiche che ho sentito negli ultimi giorni anche 10 punti in più per chi non ha lavoro. Quindi in ugual misura, sempre per il principio di uguaglianza che ci siamo prefissati di rispettare dall'inizio alla fine nel regolamento che vedrete è molto eh, ben articolato, secondo me è molto puntuale e non, eh, e, non lascia, eh, e non lascia niente al caso. Quindi in questo modo e da oggi assicuriamo la vita associata, la parità di trattamento, l'equità affinché tutte le persone con disabilità e le loro diverse abilità del fare possano continuare a dare il loro contributo alla comunità romana. Grazie.